Ciao a tutti benvenuti in questo nuovissimo video. Uh, io sono Bruno Magno, lo so che c'è la skin di Alex, cioè di femmina, però va bene lo stesso perché c'è un bug con le skin da un po' di giorni. Come vedete siamo in questo mondo che sarebbe il Craften eh, Craftsman, no, craft, no, quello è il programma di Minecraft crashato Craftsman. Eh, studio Craft, giusto, Studio Craft siamo. Eh, purtroppo siamo. Eh, Purtroppo siamo eh, Solo io eh, Ci sono solo io E Però avveno il sesso eh, Sono solo io Bruno Magno Non c'è Sonic gamer Intanto questo è Violetto Vedete ho fatto un po' di novità Ho messo i letti eh, Dobbiamo fare il piano di sopra Qui c'è la porta aperta Dobbiamo fare un po' il piano di sopra Ho trovato un, un villaggio Qui vicino e eh, ho trovato un villaggio più vicino perché io non ho niente si sì, è vero perché ho levato un po' tutto no? dove sta tutta la torta, la cesta tutta la roba? è questa si sì. beh ecco, capito che devo ricraftarmi un po' tutto dove sarà questa cioè, con la pietra? Non vuol dire che dobbiamo andare a minare non altro, Abbiamo tantissimi letti Non abbiamo la pietra Lo so, Non abbiamo la pietra, dobbiamo andare a minare niente piccone sarà qua no, 24! Ah, 24 di pietra Ok, questa qua la mia pietra. pietra Un po' di legno e craftiamo ora allora, mi devo fare le stick Io mi faccio un po' di stick quattro, quattro. Mi faccio tutte le stick possibili e immaginabili mi faccio subito un bel picconcino in pietra perché oggi voglio andare a minare un po il piccone in pietra e... piccone in pietra fatto Facciamo pure un'ascia in pietra, eh, no non in legno, Brutto. legno non ci piace, eh, ci facciamo un'ascia e non non non non non eh, mi levo un po' tutta la roba che non mi serve per l'inventare, un po' di legno me la metto in crafting, quindi questa... puoi fare un po' di scivazzura del cibo? Sì, patate e pane patate e pane mi dice l'aiutante che c'ho lo devo qua sì. c'è un po' di costolette per il motivo che pochi un po di più eh, non mi chiedete perché c'è una pedana a pressione eh, c'è una pedana a pressione poi una, quindi, quindi, quindi, me lo prendo subito tanto metto dobbiamo, dobbiamo pure andare a fare un po' di legna e, ultimamente e, poi con Sony Gamer Forse saremo in live e ci divertiremo dai Conci per favore vabbè io non lo so dato che qua ci facciamo partire la intro Vai. Vai. E qua, qua io l'avevo lasciata qua ah, vabbè se non usciamo partire la intro, perché mi sta prendendo tanto sto coso mamma mia Sottamente tante cose qua facciamo partire la intro solo che non tutto cioè, fonte multimediale parti Io non parte si è buggato si è buggato si è buggata la intro andiamo benissimo eh, si è buggata la intro neanche che bagata la intra rimasto posto, dietro di grimoia. Ecco, questo è quello che sono Adesso rimetto il mio schermo. Quando la fonte di colore che sta qua questo è il mio schermo ritorniamo su minecraft eh, si è cotto tutto e possiamo andare in nero che era una volta la porta allora, andiamo un po' all'esplorazione con la mia bella barchetta girati che Io voglio attraversare un po' il fiume voglio andare un po' tipo di qua e voglio vedere se troviamo qualche cosa di bello tipo qua, mi piace tipo no, qua solo alla fine. tipo qua quindi scendiamo e scavalchiamo la vale, risonamento che state vedendo? E lo so come devo comprare un pc con quattro schermi perché adesso registro il mio portatile lo spaccherò la terza poi c'è del granito buono il granito. Lo il granito ci voglio fare il pavimento poi oh, c'è una miniera molto probabilmente con il granito col il granito voglio fare il pavimento del mio della casa e, e poi dobbiamo fare anche il piano di sotto dovevo mettere letti, perché come adesso come avete visto, adesso dormiamo in cantina purtroppo E non va bene sta cosa, non va bene, non va bene, non va bene proprio so, arriviamo a 20, questi almeno dovrebbero bastare anche se la casa è un piccolina E cerchiamo di rom rompere subito il mio bastone Il mio piccone, E tutto a sto punto Mentre ce n'abbiamo metto qua me lo krafta ah no solo solo kraft tengo le mie invece ah adesso. no craft e in tutto blocchi buono buono questo lo è no questa questa gabbo mi ero mostrato già ah. volta bruno ah già l'abbiamo vista ah, allora come risalgo pacchiamo un botto di blocchi mettendo facciamo un po' la nostra scaletta Sì, intanto ci prendiamo pure un po' di pietra quindi qui non c'è nessuna cosa mi serve pure del ferro non ne ho di ferro dopo che siamo scesi ah. vediamo se riusciamo a andare nell'altra miniera il ferro mi servirebbe oh dai, sta? Ah, ecco, veramente guarda, facciamo così, ok, ecco, c'è un fiorellino bellissimo, poi, miniera, dove? Carbone, uh, è del carbone questo è molto buono, questo è un miniera, Io poi se c'è qualcosa vedo la luce no no è solo un effetto ottico purtroppo il femminile deve sempre sto facendo notte è vero o no? c'è un pc che mi mette ogni tanto un po' di carbone che mi serve sempre e io devo trovare pure molto del ferro perchè sennò no, devo farmi l'armatura Dobbiamo uccidere il golem sennò Eh, si, se no, eh. se no, c'è un villaggio qua vicino e se sennò no dobbiamo uccidere il golem e... Però il golem non ci protegge Però il golem ci protegge, quindi sto, mi sto, Stavo volando, c'era un minuto Cosa? Qua eh. yeah. Guarda uh, no, questo è solo un buchetto bocchetto che continuo, Non riesci a conciudere le torce sì, eh, piuttosto... Certo, certo. Buono. Levo un po' di roba che non mi può servire. non se la me ne tengo... Come le stai soffocando? No, è già soffocato... Sono già soffocato. No, eh, torniamo indietro. Io ho un po' paura di, di allontanarmi troppo. E questo lo posso dire. No. So un attimo davanti a casa mia e guarda il biglietto penso di andare un po' laggiù sperando che non muoia tanto mangio mangiamo un po' lascio pure un po' il letto stavo cadendo è brutto ma come sta pure tramontando trovo e lasciarci dovrebbe essere il mare non, fu no, non funziona non un secondino scusate un attimo che mi sono... dal telefono uh... Scusate ragazzi per questi piccoli minuti, spero che l'avete avete saltati. Eh, ma ho avuto dei piccoli problemi. Intanto, perché sono morto? Credo cioè, che ho lasciato pure Minecraft acceso, perché sono morto. No, no, no. Eh, Cosa cioè, mi ha ucciso? Ah, sono annegato, no. bene bene, meglio. Eh, vabbè, sto dormendo so dorm so dorm nelle tue di Kevin, però vabbè. Adesso non me ne frega niente. io mi devo fare pure un cartello perché mi ok non no, no. c'è un legna, che legna. Della legna della legna, della legna la legna non ce l'ho intendo devo piazzare questa cosa dove posso piazzare il giro? facciamo un un'area un di faccio un'area di libreria, un libreria. Eh, può essere, sì. questo non mi piacerebbe il punto di nascita tipo qua fammi scendere, brutto devo andare a riprendere un po' di roba non so perché sei morto affogato visto che stia si è fermato come un stato e mentre tu stavi cercando di affrontare ma la dove? Tua staff... qua qua? Eh? qua credo che sia qua forse è là forse emergiamoci. là credo più o meno vuoi dall'altra parte si sì. eh, ragazzi quindi sì, scusate non, non abbiamo scoperto eh, sì, sì, eh. non è questa è qua un'altra girati no sono molto si sì, è vero Però secondo me sì. ah, allora, mamma. di nuovo ma sta laggiù noi siamo morti, tipo, eccola la, con roba, però forza, prima che gli endermi. Ma almeno no, fammi riprendere le cose le utili. Pesce? C'è un'altra roba. Pesce terra in terra. Buono, uh, buono, buono, buono, molto, molto buono. Ma cazzo mi troviamo una attacco è veramente tantissimo, per fortuna, mi sembra che ce l'ho una sacca di carbone a casa. no. Fronte, guarda, sì diciamo. Cosa? Ferro! Ferro! Cavolo ragazzi, No, ferro. no, va bene Che ferro, ok. Oh. Oh. Oh. Ok, se muoio adesso, veramente, la fine Se mu mm. muoio adesso, è la fine, veramente Ce mm. n'è mm altro ferro che tanto si c'è un tipo uh, 10 di ferro no eh, 10 quindi. tantissimo è molto molto buono molto molto buono si dice no mamma sì. mia no, è finita è, sì. è, è per qualcosa? no è però è buono molto molto buono sono molto molto felice, adesso devo... Perché cioè, abbiamo trovato proprio a casaggio, siamo andati qua subito... Quello? No. Con... Miniera? Miniera, Bruno. Vuole torce Sì, no. Sì, no. Prendere un po' giù e vedere se trovo qualcosa giù tipo... Vediamo. come facciamo salire? Eh. Sì, Appena spaccato mi il mio piccone sì, torniamo a casa No, una torcia c'era l'accio Una torcia c'era l'accio Ma non mi ricordo se è non è che non siamo soffocati eh, Vabbè abbiamo mi per il resto della mia vita si è rotto un po' il piccolo no, ma tu dice che ce la no, lessi, che no, lì no, se c'ho l'ha lì, che no, l'ha lì, no, non ce l'ha lì vabbè, raga, spacco... Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. E adesso sono costretto a spaccare i blocchi con un papavero che cos'è questo? è un papavero, si sì, è un papavero Io ho smamelo Ho metto veramente 160 anni Ma no, qui c'è okay, Non Era una cosa, era un problema No, spaccati. Spacchiamo con l'acqua, se non ci scegliamo. No. No, c'è un problema, però il problema. Eh, quindi dobbiamo rompere la grada. No, no, no. Però dobbiamo rompere questo blocco di che così non scende. Sì, lo so. No, no, un secondo. Ok, no. no, no, un secondo, non sono un problema grandissimo. Ho un grandissimo problema. È Qua dovremmo essere? Sì, allora lo abbiamo staccato. Il perdone e poi no, di qua si sì. Guarda, sto facendo una farm di Gaia, di Clavel. Di... Di... Di... Di... quanta è Clavel 15. Non prendiamo per grande. So sì, di... guarda, già che ci siamo. Mi prendo pure un po' di Cosa, così posso fare i vetri che mi servono. Ho cosa fare a casa lo stampo. Si, devi anche dietro fare lo stampo. Lo Un attimo, che sì, caso qualcuno, Fidio, un sì. Sì. Sì, so non so c'è qualcuno che vuole vedere. Video ho un'ascia pronta e non devo in cadere. In devo fare un po' di fortuna là solo per informarmi c'è un villaggio oppure eh, no è solo per dirtelo Forse... la barca non so ufficialmente che fine abbiamo fatto no, la barca alla fine è pezio, ho chiesto un pesce questo per... per un po' di spizio perché è bello uccidere pesci no. è per il cibo per il cibo pertanto non mi serve un botto di pesce cibo vedete mano cioè, no. ok andiamo mo' andiamo via via via via via non via via via via via via via via questo per sì, però lo facciamo in live. Allora, mettiamo nella cesta qua tutto il carbone. Abbiamo un assi al forno. Eh, levo gli assi e ci metto il, il carbone. E i 10 di eh, cosa qua? Ferro, poi ci metto eh, un po' di roba. Um, la dei materiali qua ci metto un po' la roba devo farmi un altro piccone perché un piccone di mm, riserva di collerona sempre sì. c'era già la cobblestone sì. bruno ma perché e' già raccomando sta. Poi, non sai che ho capito di legno? No, devo farmi tipo una stanza per... dove mettere le leggere Il libro, una stanza tipo dei libri. Eh... farci anche la libreria. Eh, quella che voglio fare io. Quella l'ho detto io prima. Sì, bravo. Ci siamo contenti allora. Sì. Verrà una maglia. Però che una stick di legno, beh. No, di cobblestone. No, di cobblestone, scusate non confondiamo la cose con come faccio qua la trasformazione qua la cosa no, la parte la parte la parte la parte la ci metto parte no. no. no. la due due due la parte la parte la parte la parte la e eh, no non no, arriviamo un secondo arriviamo un secondo sul detto solo un secondino intanto il mio papà vero porta fortuna mm. metto una cesta, dove ci metto il fiore, il no, il però la motel lo sai, io l'ho tipo un no, altro fiore no, no, quando libri e ci facciamo la cosa, capito? non no, no, libreria si può fare si sì. allora, fallo allora, questo dovrebbe essere allora, allora, è bene, non mi ricordo come si fa ma, non allora, no ma, non conoscerò. Non posso, però, io lo vedo. Non serve a niente. serve solo per belle, ci avrò una chat. Allora, devo, devo prendere della legna io arrivo. Non ce li metto, li metto dentro la cesta. Poi, ce li metto dentro la cesta. E... Ah, ci metto anche. Io andrò in un'altra. lo Ehm, quanto sappiamo di e dell'olio? Ehm, prendo questo Rufo, faccio un accendino ora, lo sai? Eh sì, lo so, ma no, io non lo voglio fare perché lo faremo quando troveremo il Nether E eh, mi voglio fare il pavimento quando so dovrei fare una zappa, che non lo vuoi perché Una pala lo, Una pala Non voglio perché tanto è un piccolo spazietto Ci sta bene, con, ci sta bene? Un po' Uh -huh. Sì ma tipo una specie di prigione Non di prigione no, Non di prigione Tipo di Tipo di bunker Un oh, blocco di Sembra proprio un blocco di bunker, bunker. bunker. No no si sì, adesso arrivo Ok Dovremmo aver fatto tutto messo qua ottimo allora iscrivetevi al canale mi raccomando uh, pub diciamo, pubblicherò questo video prima possibile e... fatelo uh, fatelo io metto tutto dentro la cesta se non vi iscrivete allora iscrivetevi e mi raccomando in live uh, oppure le registrazioni dobbiamo vedere prima possibile io intanto mi cuocio Uh, no, questa, eh? allora mm, qua no, ci vediamo, Ma, non quest'altra. Però la lo tenere, non non